Ciao amici e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi proverò insieme a voi a eh, capire come, come abbiamo perso su un doppio giro su una formula easy su RFactor 2 41 millesimi di secondo grazie a eh, questo Motech che ci dà la possibilità di analizzare i file, o meglio i dati telemetrici eh, che si possono tirar fuori da praticamente tutti i simulatori, avevo già fatto un video su come installare un plugin per automobilista, in questo caso qua sono su R-Factor 2 su Lime Rock e come dicevo su questa Formula Easy allora voglio fare una premessa, io sono alle prime armi, non ho una laurea sulla gestione della telemetria eh, e ovviamente eh, sto debuttando appunto sull'analisi di questi dati, quindi ragazzi se dico qualcosa che non va o se le mie analisi non sono eh, giuste, non esitate a lasciare un commento qui, eh, sarà per me un piacere poter rettificare e soprattutto è importante per la, la comunità che ci segue e che ha voglia di eh, imparare insieme a me eh, come si gestiscono questi dati. Intanto la telemetria che cos'è? Non è nient'altro che un insieme di dati che vengono forniti ad una centralina che è installata nelle macchine diciamo, da corsa e tramite dei sensori questa centralina eh, raccoglie appunto questi dati quali per esempio la posizione dell'acceleratore, i giri del motore, la velocità e chi più ne ha e chi più ne metta perché veramente ci sono un sacco di informazioni ormai soprattutto in Formula 1 che si possono eh, praticamente eh, studiare appunto con la telemetria in questo caso io sto utilizzando Motec che ha diciamo, due versioni, una diciamo, free e una professionale in questo caso è free per me e ci basta assolutamente per fare eh, diciamo, l'analisi di quelli che sono i nostri dati per il simulatore e, e ovviamente partiamo con dei dati assolutamente facili diciamo, da, da capire per appunto eh, come vi dicevo capire dov'è che ho perso 41 millesimi di secondo diciamo, che mi avrebbero permesso di eh, pareggiare o perché no migliorare il mio best time su LimeRock con questa formula easy. Allora, ci troviamo in questa schermata principale, eh, non vi spiego come si fanno a reperire queste informazioni perché c'è già un, un video che ho fatto e in questa schermata qui eh, io ho preso praticamente eh, due, i miei due miglior giri come vedete qui nella, nella scheda data a sinistra e ho selezionato praticamente l'app 10, il giro 10 e il giro 14 che sono praticamente i migliori e che si differenziano appunto di eh, 41 millesimi di secondo se non sbaglio. Quindi, normalmente il Motec ve li dà in questi colori qua, però per distinguere bene, eh, il rosso sarà il best time e il nero sarà eh, quello che, dove mancano 41 millesimi di secondo. Nella prima diciamo, ria, questa qui, abbiamo i giri del motore, nella seconda abbiamo nella parte alta eh, la velocità eh, attuale, Qui sotto abbiamo la posizione in percentuale da 0 a 100 del pedale dell'acceleratore, qui l'angolo dello sterzo che non è disponibile e la forza G laterale, che è questo, diciamo, un elemento che per noi eh, non è importante in questo, in questo momento qua. Altra cosa molto importante... Eh, Sicuramente la posizione dei freni qui, d'accordo, che non, non l'ho messo in, in grafico perché diciamo, visivamente ci basta per andare a capire poi nella situazione del circuito, cioè nella posizione in cui siamo del, del circuito. Eh, e molto importante le marce. Come si, come, si, come si leggono questi dati? Perché è importante prima di iniziare. Allora, abbiamo una scala qui da 0 a 240 per quanto riguarda. La posizione dell'acceleratore è la velocità, eh, dove praticamente se io mi posiziono, praticamente i dati vengono forniti qui. Vedete ragazzi, quindi in questo momento qua, preciso del istante del giro, abbiamo il mio giro in cui si trova a 187 km orari,7 e 201,7 nell'altro giro. E la posizione dell'acceleratore, come vedete, è a 0, quindi 0 qui, 0 qui e la velocità invece è qui indicata se preferite nel tachimetro, quindi questi dati qui li ritrovate qui. Tutte queste barre qua ragazzi sono tutte personalizzabili. E anche i giri del motore, come vedete 15.217 per il miglior giro e 13.808 per quello dove mancano i 41 millesimi di secondo. E le marce ovviamente che sono qui, quindi in questo caso qui la marcia per il miglior giro è 4, la quarta, e per quello dove mancano i 41 millesimi di secondo di quinta. Un'altra cosa che si può andare a guardare prima di fare un'analisi qui è il track report guardate che bello praticamente qui vi sono tutte le note con il circuito e si ha la possibilità di simulare eh, posizione per posizione dove sono situate appunto le auto durante il giro, Se io faccio play ragazzi vedete i due pallini che rappresentano praticamente i miei due giri eh, confrontati dove eh, in pratica dove c'è il grigio, se guardiamo qui, è che la posizione del, dell'acceleratore è al di sotto, diciamo, del 15%. Blu è praticamente è tra eh, il 15 e l'85%, il giallo, in questo caso qua, perché lui dice eh, verde, è quando è praticamente al 100%. Oltretutto vengono indica indicate dove si posizionano le, le curve, i giri del motore ed anche la velocità. Quindi questo per avere un quadro generale, diciamo, di eh, che cosa sta succedendo eh, durante il giro. Altra cosa molto importante, o che diciamo io lo reputo un'opzione, è andare a fare eh, il confronto dei delta dei, come vi dicevo, due giri selezionati. Quindi ad esempio eh, se prendo la curva 1, il miglior giro che è il M, che sarebbe qua del giro 10, la velocità minima in questa curva è stata di 300,3 km h per una velocità massima di 304,5 con un delta negativo di meno 2,3 km per la velocità minima perché nel giro più scarso diciamo, ero comunque più veloce in questa curva e anche per quanto riguarda la, veloc la velocità massima ma questo parla stiamo parlando di una curva poi bisogna vedere l'evoluzione durante tutto il giro poi c'è anche la possibilità di, di vedere il lap report di tutta la prova quindi io ho fatto 14 giri ma questo non mi interessa in questo momento qua e poi la section time che fa vedere tutte le, le micro sessioni sezioni diciamo delle curve in quanto tempo diciamo l'abbiamo fatto ed eventualmente il delta dei giri se selezionati mi pare abbastanza chiaro vi spiego curva 1 dalla 0 a 1 land diciamo dall'inizio eh, ho messo diciamo ho un, un valore di 0 400 millesimi contro nel giro diciamo peggiore di 397 millesimi, cioè già in questo caso qua un ritardo praticamente di 3 millesimi di secondo quindi già nel primo microsettore ero in ritardo rispetto, il mio, nel mio giro migliore ero comunque in ritardo rispetto al mio secondo giro. Da qui si può vedere l'evoluzione comunque di quelli che sono a microsettori, dove perdo ancora 4 millesimi di secondo nella seconda curva, nella terza curva ne perdo ancora 123 per poi cominciare a guadagnarne 61 millesimi di secondo nella diciamo turn 2. Li ho chiamato prima seconda curva perché alla fine sono microsettori ragazzi eh. Se facciamo un'analisi eh, ci rendiamo conto che eh, se facciamo il delta praticamente si guadagna, il, il giro 14 guadagna eh, rispetto al giro 10 che è il migliore per poi perdere comunque in modo molto importante eh, nella parte finale. Quindi già così riesco a capire che in questi tre settori qui, microsettori, ho recuperato tutte quelle che sono diciamo, eh, il, il tempo perso negli altri settori. E c'è uno in particolare, che metto in evidenza, che è questo qua, nella curva 4, in cui comunque recupero 150 millesimi di secondo Quindi già qua riesco a strutturarmi mentalmente il fatto che dove posso andare a guardare eh, dove che ho perso e guadagnato. E quindi l'analisi posso andare a farla. Per, per dire... L'esempio più clamoroso sicuramente sono questi 157 millesimi di secondo nella curva 4. Quindi allora che faccio? Io mi posiziono qui in alto, curva 4, e vado ad analizzare quello che succede in termini di velocità massima e di posizione del freno e del, dell'acceleratore. Posso fare play, però sarebbe troppo eh, veloce rispetto a quello che è la, la velocità, anche se posso anche ridurla a... 0,1, se metto play, va veramente piano piano e posso vedere comunque eh, l'evoluzione, oppure con i tassi di, di direzionali posso andare avanti e indietro. Quindi io cosa vedo? Vedo che già in questa curva 4 la mia velocità è sicuramente superiore a quello che è il mio diciamo, tempo ehm, dove mancano i 41 millesimi di secondo, la posizione del mio, eh, della mia, del mio acceleratore è sicuramente sempre o quasi sempre superiore rispetto al al best time e in questo caso qua è veramente palese in cui praticamente ci sono 30 eh, il 30% per un bel po' di tempo eh, in, eh, in accelerazione quindi già in curva 4 so che comunque ho guadagnato questi 151 millesimi secondo per farla breve o meglio per rendervi conto meglio lo faccio scorrere piano piano allora e analizziamo teniamo l'occhio qui sulla velocità costante eh, sulla velocità corrente o la velocità attuale già in entrata curva 4 e qui vi potete rendere, rendere conto qui dal, dalla mappa qui in basso a destra o se preferite possiamo fare così dal track report da qui quindi questa è la curva 4 d'accordo vedo che il mio acceleratore lo, lo alzo molto molto lo alzo dopo rispetto al giro in cui perdo tanto quindi se torno qua già vedo che il mio acceleratore in una certa posizione lo alzerò toglierò il piede dall'acceleratore molto, molto dopo, infatti eccolo qua, prima dell'entrata dell in curva 4, guardate qui la posizione, sto per entrare in curva 4 e quindi nel giro migliore sono ancora a bomba, nel giro in cui mi, mi mancano quei 41 millesimi secondo, ragazzi 41 millesimi di secondo stiamo parlando di pochissimo, eh. già ho alzato il piede, probabilmente perché avrò impostato la mia curva in modo diverso, e, mh, si possono anche inserire dei video però eh, non ci sono riuscito, sono onesto con voi, eh, ci vuole un file avi o mpeg, insomma ragazzi, per poter coordinare, in cui si vede praticamente la posizione, purtroppo non ci sono riuscito, quindi ci dobbiamo accontentare con le mie spiegazioni, allora, già in entrata curva, come vedete, il piede sull'acceleratore, uno è a bomba e l'altro è praticamente al 31%, la velocità in, però, attenzione, in questo preciso istante è praticamente uguale, stiamo parlando di 204,1 km orari contro 205,8 del giro peggiore, d'accordo? Ma se vado avanti, guardate che succede, uno rimane a bomba e l'altro è ancora in fase praticamente di dec decelerazione e guardate già lo scarto in termini di velocità, stiamo parlando comunque di 4 km. 7 km in questo momento in pochi istanti quindi ecco qui dove si vanno a guadagnare già i 151 millesimi di secondo e non ho fatto la curva 4 adesso la sto percorrendo come vedete c'è ancora differenza di velocità quindi già qua ho già guadagnato col 151 millesimi di secondo quindi ecco l'analisi. Poi uno potrebbe anche approfondire, andiamo avanti e vediamo in uscita curva, tenendo sempre l'occhio qui a destra per vedere che succede nell'uscita. Siamo praticamente appaiati in termini di velocità finché ancora una volta guadagno qualcosina e poi vedete ancora, quindi tutto questo tempo qua che sto facendo la curva e la mia velocità è maggiore nel mio giro, eh, eh, nel mio best time, ovviamente mi fa, mi fa guadagnare tempo. Adesso che succede? Alzo il piede e... Adesso reinizio ad accelerare prima, ma sicuramente succede qualcosa. Siamo a bomba, ho avuto un pelino di ritardo, quindi è qui, e quindi penso in questo settore qui, quando dice qui nella curva 6, e qui possiamo andarla a vedere, curva 6, che perdo qualcosina. Infatti perché Perché sono entrata a bomba, sì, però ho alzato un pelino il piedino. Infatti anche nel micro settore 5-6, quindi se faccio track report 5-6, eccolo qui, ho perso qualcosina, ma siccome avevo guadagnato 151 millesimi, quel qualcosina ha un'influenza meno importante rispetto a questa perdita, 157 anzi, quindi nei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microsettori che vanno dal, dalla curva 5 alla curva 8, ho perso un pelino, ma non così importante da a perdere, a avere diciamo, lo svantaggio rispetto al giro, a prendere vantaggio dal giro, dal best time e infatti poi gli do la mazzata con ancora 89 millesimi di secondo tra la curva 8 e 9 quindi se vado sul track report 8 e 9 che è questa qui quindi sarebbe veramente il rettifilo 8 e 9 perché vuol dire che sono sicuramente uscito meglio qui perché qui c'è molta parzializzazione nel, nel giro diciamo eh, in ritardo e quindi siccome qui sono stato costante con l'acceleratore lo vedo perché vedete i colori qui 80, più vanno verso il verde, cioè più va, se è blu ragazzi vuol dire che sto parzializzando e quindi di conseguenza qui ho guadagnato ancora 89 millesimi di secondo, d'accordo? Inoltre se fa ci fate caso, in questa cur nella curva che segue dopo, quindi questa qui, nella curva 9, se vado in section time, eccola qua, la 9, ho perso qualcosina e sapete perché? Stranamente uno dice ah, è lo staccatore, sì se tu riesci a staccare bene sei, sei bravo, però se, se guardate qui io stacco qua nel giro praticamente do, dove ho ritardo prima e accelero dopo, quindi sicuramente qui in questo frangente qua con questa parzializzazione guadagno rispetto a qui dove ho frenato più tardi, probabilmente perché in, questa, in questo frangente qua del mio best time qui sono andato un pelino più largo e magari ho toccato l'erba o quello che è e quindi ho perso un pochettino. Quindi, con questo, che cosa voglio dire? Che qui ho guadagnato, qui ho guadagnato, qui magari ho perso un pochettino, anche qui. Però l'accumulo di tutto questo guadagno mi ha fatto fare comunque il best time. Ma la parte importante è questa qui: qui è palese, ragazzi, che c'è molta parzializzazione qui, d'accordo? Che è il giro, questo, cioè il, gi il peggior giro, diciamo, quello più lento, rispetto a questo qui. In cui, guardate che succede parzializzano tutte e due, lui ancora sta parzializzando e guardate il vantaggio qui, qui si concretizzano i 41 millesimi di secondo che qui praticamente eh, si erano persi quei vantaggi, quel vantaggio di 151 millesimi. Quindi questo per farvi capire ragazzi che lo studio dei microsettori è molto importante proprio per capire come si sta guidando e quello che si è fatto e cercare di correggerlo, nel senso che ah, in questa curva ad esempio qui, in questa curva qua ho, ho allungato la staccata l'ho diciamo prolungata a mezza curva però ho potuto parzializzare molto di meno e andare a guadagnare perché sono uscito più, più veloce però qui invece eh, nella curva precedente mi sono reso conto che poteva andare più forte infatti qua sicuramente sono uscito a bomba e ho dovuto parzializzare tantissimo qui magari ho sacrificato l'interno e quindi di conseguenza sono uscito più, più veloce quindi alla fine la telemetria su questi diciamo dati molto eh, semplici perché stiamo parlando di velocità e di on off dell'acceleratore in pratica è molto semplice da, da diciamo da analizzare ora nel dettaglio per farvi capire nella curva 4 visto che l'abbiamo visto qui che è molto semplice noi possiamo anche addirittura andare a zoomare per vedere la posizione ad esempio eh, dell'acceleratore in punti specifici in cui effettivamente questa curva qua vedete la nera della curva 4, quindi parliamo di eh, praticamente quasi a metà, accelero nel, prima nel, nella curva 4 rispetto al mio best time e co cosa, che cosa ottengo? Qui ci vorrebbe il supporto del video per vedere che magari sì, ho accelerato prima però ho dovuto qui alleggerire, proprio in questo punto qua che incrocia dove io riaccellero praticamente con, con l'altro nel giro migliore Uh, e quindi di conseguenza sono praticamente quasi al 60% dell'acceleratore ed è qui che praticamente ho dovuto sicuramente alleggerire per fare una correzione infatti come vedete qui è molto sinusoidale nel senso che accelero e decelero accelero e decelero e invece nel best time accelero e ho comunque una certa costanza che si mantiene diciamo nel tempo mh, fino praticamente a quasi l'uscita della curva 4 come vedete qui quindi in questo caso qua la soluzione giusta sarebbe essere più costante sull'acceleratore e fare meno, meno giochetti probabilmente in questo caso qua l'ho fatto come vi dicevo perché ho dovuto fare delle correzioni e qua stiamo parlando di accelerazione se andiamo a controllare però la velocità vediamo se effettivamente mi dà ragione allora se ritorno da qui già Accelero perché probabilmente sono molto più lento, infatti è qui, e ci sono parecchi chilometri orari, sono praticamente 15, fino a che non si pareggia tutto, praticamente con questa accelerazione brusca, d'accordo, e rimane costante praticamente su tutto il lungo curva. Ma allora, se la velocità è la stessa, che cos'è che mi fa guadagnare? In questo caso qua non lo vediamo, ci vorrebbe il supporto del video e io ve lo assicuro, è una questione di percorrenza della curva vi spiego la posizione della macchina probabilmente qui io mi sono allargato ho fatto molto molta ho fatto qualche metro in più di strada sulla curva ho impostato sicuramente male la curva e quindi ho dovuto stringere chiudere quello che è e quindi ho fatto più strada ed è qui che ho perso tanto perché effettivamente ragazzi se voi impostate una direzione di impostate una curva in modo sbagliato stretto largo stretto quello che è, o fate più più percorrenza eh, percorrete più strada, ovviamente ci mettete di più e quindi perdete un po' di tempo ma questo po' di tempo su tutto il circuito può fare quei decimi di differenza stiamo parlando di me contro me, che ho più o meno lo stesso stile di guida quindi probabilmente giro su giro, eh, se faccio un errore anche di un metro può portare a perdere questi chilometri orari Oltretutto anche la configurazione della curva stessa se sono un pelino troppo largo probabilmente dovrò sterzare un pelino di più e questo mi dà infatti il torque che è più accentuato della sterzata non è la posizione, il torque è la resistenza quindi probabilmente sto già girando un parecchio di più rispetto al mio best time e quindi di conseguenza tutti questi elementi comunati insieme fanno sì che beh, eh, intanto accelero di meno e lo vedo anche da qui in questa posizione particolare e in più devo fare più strade e ho più attrito perché sto girando di più le gomme io spero che questo discorso sia abbastanza chiaro per quanto riguarda l'analisi di, di questi dati del, della telemetria ma renderlo più semplice non saprei come fare e potrei anche dirvi vabbè guardiamo anche le marce in quanto siamo ma siccome in questo giro qua è praticamente tutto costante probabilmente cambierà solo eh, una frazione di secondo il cambio tra una marcia e un'altra che è molto importante anche per la ricerca della trazione ma su una formula easy ve lo assicuro una frazione di secondo è veramente eh, molto importante, eh, posso dirvi ragazzi che già con questi elementi qua potete andare già a cercare dove che avete sbagliato e cosa vi conviene fare di più eh, rispetto ai giri pre precedenti è il vostro best time infatti io qui ragazzi io ho preso soltanto due giri ma posso selezionarli tutti e andare a vedere oh, in questo giro qua ho fatto così ho fatto colà eh, è meglio prendere la larga e accelerare dopo oppure acceler eh, anticipare la frenata insomma in questo senso qua vi deve aiutare poi per andare eh, a vedere altre tipologie di dati ad analizzarle ci vuole la laurea ragazzi perché sono degli ingegneri che lo fanno però per quanto ci riguarda a noi eh, appassionati Penso che già questo è un buon punto di partenza. Io cercherò comunque di andare a spulciare un attimino ancora di più eh, questi dati telemetrici e perché no continuare a fare dei video così. Quindi io vi rinnovo l'invito a lasciare dei commenti qui sotto per dirmi cosa ne pensate, magari correggere le mie analisi o darmi dei, dei suggerimenti che sono sempre ben accetti. Io come al solito eh, se il video vi è piaciuto eh, vi chiedo un like, un pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito e noi ci vediamo prestissimo, v venerdì prossimo nello specifico per... Il, la prima gara test ufficiale del campionato DTM Reballi in Catania su Race Room, quindi venerdì alle 21, ci sarà una piccola novità soprattutto per quanto riguarda le qualifiche, lo scoprirete venerdì prossimo e come al solito ragazzi vi ringrazio per, per avermi seguito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!